Salve a tutti raga, io sono Vegito Golden e bentornati in questo splendido video di Dragon Ball Xenoverse Allora, adesso andiamo a fare il secondo robot raga E continuiamo questa è straordinaria avventura di Dragon Ball Xenoverse. Fantastico, sta per verificarsi un'altra distorsione temporale. Credo che questo cambio nella storia dipenda dal buco nero di Temigra. In questo caso dobbiamo fare qualcosa al riguardo. Qui il nostro nemico è Baby, la forma di vita artificiale e spaziale. Baby. Baby un potente nemico controlla Papà, Gohan e molti altri guerrieri Per cui non possiamo Chi saranno i nostri avversari? F attenzione. Sveglia l'altro Trunks Quindi Siamo qua E sembra che Trunks ce l'abbia compagna. Sarà forse posseduto? Lo scopriremo Infatti come pensavo Trunks è un nemico? Cosa succede Trunks? Stai bene, apri gli occhi sono rinato, come uno Zufuro. Cioè, trans è rimasto vittima di Baby a quanto pare Zufuro, che cosa intendi dire? Sei sotto il controllo di Baby? Fastidioso Saiyan sparisci! Devo combattere contro di te Oh, cavolo Proteggi i al male stesso, sotto i pronti Ok Un Saiyan, che strano, perché se so sei un lontano parente? Chiunque osi interferire morirà, o oh, morirei tu trance. Non so chi tu sia, ma grazie per avermi aiutato. L'abbiamo distrutto. Bamba, quanto pare c'è un casino. E adesso arriva, baby, grande scimmia. Ora allora, dovremmo sconfiggere a questo testa di legno. Ehi, hey, baby. Il mio pianeta distrutto dai Saiyan è stato ripristinato. Controllerò le forme di vita sugli altri pianeti. Dominerò l'universo. Stai sognando, baby, in salvata? Nonno! Grande scimmia! Qua siamo nella fase in cui Goku si trasforma in Super Saiyan di quarto livello. Sconfiggi, baby, e torniamo sulla Terra. Incredibile poter assistere all'evento in cui Goku divenne un Super Saiyan 4! Distruggiamo a questo bevile cavolo! Boom! Ah! Mia colpo di poffa che mi ha dato! E adesso ti prendo e ti butto giù! Come un sacco di patate, te lo meriti! Goku di quarto livello è appena arrivato! Raga E adesso lotterà contro Baby Però la storia non è così Goku sconfigge Baby Sì all'inizio praticamente lo sconfigge normalmente Ma poi lui diventa una grande scimmia Quindi questa volta sono molto potente Ce l'ha fatto Goku e è... è tornato come un Super Saiyan 4 Ora non rimane che sconfiggere Baby non deve restare neppure un Saiyan Sì, baby Diamo vita alla battaglia Più grande mai esistita Molto bene, ti ucciderò E tutto questo avrà fine Avrà fine con te, baby Baby, baby Baby sembra il nome di un bambino Tipo baby, una cosa del genere Oh cavolo Vieni che ti prendo la coda Avvicinati gattino, vieni Bam Scimmietta. Cavolo, dove miri pure tu? Non lo so. Deve <ride> sconfiggere questa grande scimmia immediatamente. Mi voleva dare una boffa, ma non c'è riuscito. Mi voleva prendere. Che era un uccellino. Ti puoi agitare quanto vuoi. Non mi prenderai. Io prenderò te e la tua coda. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Boh! Cosa devo fare? Ammazzarlo Questo devo fare Questo però non ti dà il diritto di ferire Gli abitanti della terra I terrestri Non mi importa cosa ti accade Mi ha fatto una rotazione Che praticamente mi metteva sotto i piedi Continuerò a darti fastidio Finché non morirai Boom madame. E ammazziamolo e' la fine per Debbie adesso! Raga, manca pochissimo! Adesso devo solo scagliare di una specie di... Bombetta! Vai! Sei! Sì. Babababou! Ce l'ha fatta! E' una bella, ho preso pure! Vai! Baby è stato distrutto. Goku Super Saiyan 4 è decito. C'è una specie di risucchio Che si sta portando a Baby A quanto pare In un'altra dimensione Non C'è cioè, il buco nero se l'è risucchiato Oh no il buco nero Ritorna per favore Troviamo il buco nero Tieni, tieni duro Grazie per l'aiuto a Bene devo andare addio bellissimo fantastico oh ciao hai fatto un ottimo lavoro un buco nero subito dopo aver messo in difficoltà baby prevedo guai ora lo scopriremo controllerò la prossima pergamena eh sì sto cominciando a prenderci la mano immagino che questi siano compiti da tutto comunque raga è stato molto bello questo video spaccante Comunque, tutti i martedì e i giovedì dalle 2.30 alle 6 con un altro splendido video, raga non vi dimenticate i like se siete arrivati a questo punto del video, con un altro episodio, alla prossima da Vegito Golden, è tutto raga.